Ciao a tutti, oggi sono andata a lavorare, sono tornata da lavoro, mentre stavo tornando da lavoro mi sono fermata in tipo uno stock, allora ho preso qualche cosa, adesso ve lo faccio vedere poi vi dico anche quanto ho speso in tutto allora ho comprato questa maglia qua e di Elena Miro dopo ve la faccio vedere faccio vedere indossata anche questa qua allora io preso questa qua senza maniche tipo un gilet così questa di fiore da rubino poi ho preso questa qua Alcune cose sono un po' grandine, però preferisco. Mi piace, mi piace stare comoda anche in casa. Cioè, queste qua, non so, se, non so se queste cose qua le uso, poi andare fuori o uso e poi in casa. Cioè, questa, questo maglioncino qua, fatta così. Sempre di fiore alla rubino. Poi ho preso anche questa. Questa cosa qua Questa è molto carina Di questa marca qua Non so che marca è eh. Mai sentito eh, Comunque Fate così C'era anche tanta roba di desigual Se non mi piace desigual a me mm. Desigual mm piace piacciono tanto, perché con tutti quei ricami preferisco le cose un po' più basiche, ecco. Allora, praticamente in tutto quanto, in tutto quanto, ragazzi, ho speso 75 euro. Secondo me ho fatto, ho fatto una parola oggi, poi non dovevo prendere niente, però va vabbè. vabbè. Adesso ve li faccio vedere come stanno indosso. Eccoci qua. Primo, che tra l'altro c'è anche un cappuccio. Non se si vede bene. Posso usare anche in casa questa. non è che devo uscire. <ride> Potrei anche uscire sinceramente perché è carino. Adesso dovrò lavare tutto. Allora, questa è una cosa, questa, questa fatta così, non hai le tasche, queste fatte così, ma allora, la fine è carina anche questa, allora poi... Vabbè, adesso queste me le provo senza mai, ve le faccio vedere. Aspetta un attimo. Questa è una taglia media, però. fatto così. La manica, sinceramente, sarebbe lunga. Però lo uso così. A me piacciono le cose un po' larghe. Dopo faccio anche una cosa così. e poi, tra l'altro, la posso abbinare anche con questa faccio vedere un po' da signora eh, questa <ride> però va bene a me non mi dispiace ah, no, e poi l'ultima questa è l'ultima ma no, carina anche questa come molloncino, se no posso mettermi anche un altro cardigan sopra e secondo me non sta male. Adesso li dovrò lavare tutti e poi basta. Bene, adesso mi cambio e poi se mai facciamo anche qualcosa da mangiare, se vi va. Eccomi qua, mi sono cambiata, adesso devo lavare alcuni piatti perché anche stamattina ho fatto un po' di così qua. Poi ho tanta roba da stirare da lavare eh, e niente, adesso vediamo quanto tempo, ho. quanto tempo ci metto a fare tutto quanto e poi forse vado anche a stirare, vediamo. Intanto laviamo. Oggi pensavo di fare delle piedine perché un altro giorno quando sono andata alla praticamente mi è successo che mentre lavo piede vi racconto. Che ho preso il prosciutto cotto. Se mi ha dato il prosciutto cotto al posto di prosciutto culo. L'avevo già tagliato e allora l'ho preso. Allora ho detto, beh, adesso cosa me ne faccio con prosciutto cotto? E poi ho pensato di fare delle pedine oggi. Poi la ricetta la trovate in un'altra playlist. L'ho fatto apposta. Così avete anche ricetta. Niente, oggi faccio le pedine, poi domani non so mangiare una bistecca con un po' di insalata. quando sono nata la pop, e sono andata a piedi e passo vicino a un parco dove c'è praticamente è un parco un mobiletto in un parco dopo vi mostro un video non ho fatto vedere un'altra volta perché sennò dopo il video diventava troppo lungo allora voglio portare lì, faccio vedere dove, capite, capite in un video, e praticamente voglio portare i libri che ho letto, che non, lo so che non rilego più, che non mi interessano più, eh, li porto lì in quel parco lì. Piena anche quella. Questi qua sono molto comodi, porto sempre qualcosa da mangiare con me quando vado a lavorare. preso con con i punti della coppa questo qua è molto comodo anche la misura giusta di canna che okay, è finito adesso qua non lo compro ne me metto qua adesso uso oh, però questo si è lavato malissimo. Usavo la stoviglia, ma tante volte, cioè prima non usavo, usavo pochissimo la stoviglia, poi mi si è rotta. Poi venuto un tecnico mi fa, ma perché non uso la storilia? Mm. Poi Da quella volta lì, perché si rovina, non è che non usando se si rovina lo strumento. Allora, da quella volta lì, uso lo strumento. Allora, facciamo le tesine. Sempre la mia vaccinella. Allora, spero di cosa stavo pensando. Che io dentro mia negozio quando ho provato la roba ho detto vabbè al massimo uso, uso in casa roba però no. anche cardigan quello qui dice cioè, a me non mi dispiaceva sinceramente secondo me non è male Ma adesso guardiamo 500 grammi, faccio 500 grammi, anche eh? faccio 5 piedine, allora, 500 grammi, 30 grammi di strutto, e poi alla fine no, sono 50 grammi di strutto, scusate. Eh? I'm yeah. going Praticamente adesso facciamo riposare per una mezz'oretta, potrebbe anche 15 minuti, però faccio riposare per mezz'oretta perché ho un po' di tempo. Allora. Ho cambiato idea, cambio di programma. Visto che ho parlato dei libri, ne parliamo anche di un'altra cosa. Libri che porterò sicuramente. perché avevo già fatto una una pila di litri vi è mai capitato ma a me mi è capitato anche questo Io avevo comprato avevo comprato questo libro qua avevo letto mi ero dimenticata poi quando c'era il lockdown avevo ricomprato il libro quando quando, quando lo leggevo dicevo eppure avevo già letto quel libro qua dopo l'ho capito come mai <ride> due due allora, c'era stato un tempo che anche questa è la stessa cosa. Poi possiamo aggiungere anche questo, volendo, allo stesso libro. Possiamo aggiungere anche questo, che tutti ne parlano, no? Anche questo. Quando ho letto questo libro qua, è stato 3 4 anni fa infatti questo qua quasi quasi lo tengo e l'avevo fatto un bel decluttering sinceramente questo libro qua è Mentre lo legge, no? dice adesso butto questo, adesso butto quell'altro, butto via roba. E poi alla fine ho incominciato, non so, ho un pensiero, ho detto bah, volevo rileggere tutti i libri sul minimalismo, volevo informarmi un po' di più. Alla fine eh, di tutti questi libri direi che... Minimalismo, eh, mia nonna era minimalista, Nos i vostri nonni, i vostri bisnonni erano minimalisti, erano tutti minimalisti una volta, alla fine. Inutile che uno, cioè se uno deve comprare questi libri qua, dico non comprarli, non ne vale la pena. Eh, non dobbiamo essere consumisti, giustamente, però... Sono cascata anch'io, eh. Cioè Sono cascata perché guardavo quelli che sono minimalisti e poi alla fine non credo che sono minimalisti, scusate, però non, non voglio. cioè, mm, minim, il minimalismo, capisco. Capisco che ti piace la casa bianca, capisco che c'hai due sedie, capisco che c'hai due padelle, e, capisco i giapponesi perché ci hanno C'hanno hanno poca roba, perché hanno una vita che un giorno c'è la casa, un altro giorno non c'è. E niente, credo che non i minimalisti che sono oggi, no? Ci cioè, sono tanti youtuber che sono minimalisti, no? che parlano di minimalismo qua e là su giù però di tanti minimalisti ce ne sono pochi secondo me secondo me e poi non voglio offendere nessuno e... un minimalista non ha un, un, un cellulare tipo come il nostro no che scorre c'è un cellulare ancora con, con i tasti un minimalista, un minimalista non ha neanche la tv in casa, un minimalista non sa neanche cos'è youtube, cioè, parliamo chiaro, cioè, un minimalista è, è uno che secondo me eh, poi non, non, voglio, non voglio offendere nessuno, non voglio dire niente a nessuno, però è... ho pensato tanto, eh che mi piace molto, ho seguito anche alcuni youtuber che sono minimalisti, oggi come oggi credo che ce ne sono pochi. Un minimalista ha l'orto, un minimalista deve avere l'orto, cioè, se tu non hai orto e non lavori la terra ti scarterei già, ecco, sei già scartato, perché non sei minimalista, perché un minimalista è quello. Il Minimalista ha l'orto, ha le galline, vive la vita molto. vive in campagna, cioè. quello che penso io, <ride> è così, è così. E, um, ho comprato tanti libri di minimalismo perché volevo informarmi cos'è il minimalismo, di là di qua. però tutti questi libri qua non hanno senso secondo me non ha senso mi spiace però è così un libro che vi potrei che secondo me ti fa pensare un po' a un libro tipo questo è da un anno che lo leggo direte. un anno che leggo un libro sì un anno che leggo un libro perché perché è un libro perché c'è una pagina praticamente al giorno da leggere è un libro che ti fa pensare. È un... Adesso vi spiego com'è. Questo libro qua è stato scritto di Gido Krishnamurti, si, chiama. si chiamava. Nato in India nel 1895, Ajit Krishnamurti è stato un noto maestro spirituale che ha ispirato milioni di persone con i suoi insegnamenti. Interessato all'umanità intera, Krishnamurti ha sempre dichiarato di non appartenere ad alcuna nazionalità, ad alcun credo o cultura particolare. Non si è mai schierato con nessuna scuola di pensiero. Preferendo concentrarsi sulla condizione di essere umano nella sua globalità. Cioè, già lì ti dice tanto: perché lui ti dice cioè, che tu sei un musulmano, che tu sei cattolico o che tu sei ortodosso o che tu sei di un'altra un credenza. Tutta questa cosa qua, anche questa, mi fa riflettere ogni tanto, no? Perché dice: sì, sono nata in una famiglia cattolica, per forza sono cattolica. Se nascevo in una famiglia musulmana, ero musulmana. E siamo condizionati molto dalla da nostra famiglia, da dove siamo cresciuti, dove siamo nati, e tutto quanto, e dove siamo adesso, eh, cioè. Siamo, siamo condizionati molto dalla gente che ci, che ci circonda praticamente e c'ha ragione, è, è così. E poi c'è scritto una bella cosa qua. Perché volete studiare sui libri invece di studiare la vita? No? Il discorso di questi libri qua, Minimalismo, e ci informiamo cosa c'è scritto già. Cioè, scoprite che cos'è vero, e che cos'è falso nell'ambiente in cui vivete. Solo così scoprirete la verità, saggio, molto, parole molto sagge. Questo, questo è da leggere. Allora tutti questi libri qua, questi qua, vabbè questo lo posso anche tenerlo perché se mi viene il lavoro di fare qualche declattere in questa questa ti aiuta se no c'è anche questo questo e questi qua li porto tutti al parco se qualcuno li vuole leggere li legge li lascio lì e basta tutto lì